Cominciamo a rientrare, grazie. Forza, forza, forza, forza, please. Chiudete pure le porte, se potete Luca o Mario, mi chiudete le porte, merci beaucoup. No, mandali dentro che stiamo per iniziare. Allora sulla scia del eh, Women and Children First, anzi eh, per garanteria, abbiamo un colpo di scena, abbiamo deciso di fare un cambio, ovvero non sarà Mirko Silvestrini lo speaker ma sarà l'avvocato Daniela Mugnaini. In questo modo vi teniamo ancorati fino alla fine, cioè alla fine dell'intervento dell'Avvocato Mugnaini, quando ve ne andrete, perché così magari io sono un po' noioso. <ride> no, scherzi a parte, eh, no, vorrei che rimaneste tutti, tutte, e con interesse cedo la parola all'avvocato eh, Mugnaini che ci segue come unilingue da ormai due anni, io direi, no? con specializzazione su questo famoso e misterioso GDPR, Regolamento sulla Privacy, che vi consiglio di ascoltare molto bene perché farà parte del vostro lavoro di futuri professionisti, dovrete tener conto di questo regolamento europeo. Prego, avvocato. Buon pomeriggio. Venire a quest'ora nell'elenco degli interventi con un tema così Pesante, non è semplicissimo, però cercheremo di semplificare al massimo la materia. Eh, intanto vorrei ringraziare la Direzione Generale Unilingua di questo invito, perché per me è, un, è stata un'occasione eh, arricchente, arricchente eh, perché comunque confrontarsi anche con professionisti eh, diversi da me eh, in, in settori, eh, altri, eh, è comunque stimolante, è stimolante perché comunque alcune criticità o alcune ingerenze di campo, eh, penso per esempio alla all'intelligenza artificiale, eh, non, sono solo, eh, non riguardano soltanto il settore della, della traduzione e dell'interpretariato, ma tutte le consulenze eh, e quindi anche quel, il settore legale, eh, nel quale appunto siamo chiamati comunque ehm, a rivedere alcuni standard e a stare sempre attenti alle novità eh, e anche alle sfide no, del, del mercato. Eh, quindi ringrazio davvero dell'occasione dell di oggi e porterò a casa davvero tanti stimoli di, di riflessione. Eh, due parole su di me, io sono avvocato, ehm, civilista, e nello specifico mi occupo di nuove tecnologie, quindi di contrattualistica del settore informatico, adeguamento siti internet commercio elettronico e di privacy, quindi di trattamento dati personali e sono parte di l'INET che è un nuovo modo di concepire la consulenza legale perché è una rete di avvocati, tutti senior, indipendenti, che però sono dislocati un po' ovunque in Italia, in Europa e nel mondo, eh, collaboriamo, condividiamo che sono parole abbastanza inusuali nel settore legale, eh, proprio perché riteniamo che eh, condividere le proprie competenze eh, e anche le proprie esperienze ci renda più competitivi sul mercato. Eh, e credo che sia anche oggi venuto fuori questo anche nel vostro settore. Eh. Il tema che mi è stato affidato è eh, regolamento GDPR per le società di traduzione e traduttore, a che punto, a che punto siamo? Eh, due parole sul quadro normativo per chi di voi appunto, non, non è eh, addentro a questa materia. Nel maggio 2018 ehm, è entrato definitivamente in vigore questo regolamento europeo 679-2016 che norma il trattamento dei dati personali da parte di professionisti quando il trattamento ha ad oggetto dati di persone persone fisiche. Eh, vediamo che questa definizione è amplissima e eh, stando alla definizione che è stata data oggi del vostro ruolo, eh, essendo voi imprenditori di voi stessi, imprenditori e quindi eh, chiamati a trattare dati personali anche di persone fisiche, rientrate tecnicamente nella definizione normativa ehm, e l'adeguamento a questo regolamento eh, a mio avviso e ve lo dico in premessa può essere uno degli elementi di competitività mh, per essere come dire, presenti sul mercato in modo innovativo e poi vedremo in che, in che termini. Il quadro normativo è, completo, eh, è completato anche dal eh, vecchio codice privacy che è il decreto legislativo 196-2003 così come è stato modificato eh, nel luglio del 2018 con il decreto legislativo 101-2018. Ne fanno parte poi le linee guida del garante e tutti i provvedimenti del eh, gruppo di lavoro dei 29 che altro non sono che le autorità garanti dei paesi europei. Tutto il quadro normativo è ben indicato sul sito del Garante Privacy italiano che vi invito comunque a visionare, a visitare, perché ci sono anche tante indicazioni pratiche per come appunto comprendere e interpretare la normativa e attuarla nel concreto. Vi voglio dare un bilancio dell'applicazione di questo primo anno di vita del regolamento europeo, così come è stato illustrato dall'autorità garante. Eh, vediamo alcuni numeri, eh, 50.238 comunicazioni dei dati di contatto del DPO, il DPO è una figura... Uh, particolare, un super consulente che alcune realtà uh, particolarmente complesse devono avere, il fatto che ne siano stati comunicati 51.238 vuol dire che in Italia uh, sono operativi appunto 51.238 uh, DPO e quindi uh, che danno anche un po' la misura di quello che è lo sforzo di adeguamento delle realtà italiane medio grandi. 2.811 sono i reclami e le segnalazioni che sono state presentate per eh, asserite violazioni del, del regolamento. 1.254 sono le notifiche di data breach, cioè di violazione di, eh, di dati di sicurezza eh, delle, delle realtà italiane. 22.904 i contatti con l'ufficio relazioni con il pubblico del garante privacy. Eh, sono numeri comunque importanti se si considera eh, la realtà italiana, che è fatta comunque per il eh, 90%, credo, eh, da piccole e medie aziende, quindi in realtà medio-piccole, e quindi una, mh, caratterizzata da una frammentazione anche no, nel, del tessuto eh, commerciale e professionale. I provvedimenti adottati dall'autorità garante, vediamo 175 ordinanze e ingiunzioni, 8 milioni circa di euro di somme riscosse, questo perché l'impianto sanzionatorio del regolamento europeo è particolarmente severo, particolarmente eh, come dire, elevato nelle, nelle, nelle sanzioni e eh, 8 milioni di euro sono un, un numero di tutto rispetto diciamo. I settori ispezionati nel 2017 sono quelli indicati nella slide, eh, il settore assicurativo, bancario, rating sul rischio e solvibilità delle imprese, settore medico e money transfer. Il piano delle ispezioni di questo primo semestre 2019 sono io, sempre quello bancario, marketing, società enti pubblici che gestiscono banche dati di rilevante dimensioni, la profilazione per adesione alle fidelity cards, tipo Selunga, diciamo per intenderci, comunque grande distribuzione e simili. Ecco, non, non rientrate tecnicamente nella, nella lente di ingrandimento dell'autorità garante, questo perché comunque l'autorità garante dà priorità ai settori ritenuti più critici, evidentemente. Ma ehm, questo mh, non deve farci stare totalmente tranquilli, nel senso che, eh, come abbiamo visto, eh, ci sono stati tantissimi reclami e tantissime segnalazioni. Cioè l'autorità grande fa la, la pianificazione degli interventi, come dire, eh, ordinari e pianificati, però poi a fronte di istanze o reclami eh, deve intervenire. Quindi vedremo dopo, cerchiamo di evitare di essere soggetti a, a delle segnalazioni da parte dei nostri interlocutori per violazioni della privacy. Vi do anche uno sguardo mh, europeo, ho mh, selezionato alcuni casi particolari perché secondo me sottolineano alcune criticità rispetto alle quali bisogna eh, prestare particolare attenzione. Un caso interessante è quello British Airways, eh, in quanto l'autorità garante eh, inglese ha eh, combinato questa sanzione di circa 204 milioni di euro euro alla compagnia aerea perché ha rilevato che nella piattaforma online di prenotazione di gestione dei dati eh, degli utenti eh, non erano garantite le misure di sicurezza ritenute adeguate in quel contesto eh, quindi col, col fatto che eh, eh, moltissimi dati del, degli utenti erano stati poi utilizzati eh, rubati sostanzialmente utilizzati in maniera fraudolenta questo sottolinea il fatto che nella misura in cui si ha un, un sito internet nel quale si raccolgono dati degli utenti una delle priorità assolute da tenere in debito conto sono le misure di sicurezza informatica di gestione di questi dati e anche mi viene da dire la, la modulistica privacy e quindi di trattamento e di trasparenza nei confronti dell'utente, perché di fatto eh, il sito internet è la nostra vetrina sul mondo e quindi se non si è adeguati nella vetrina sul mondo, molto meno lo saremo nella sostanza delle nostre piccole realtà. In Francia eh, abbiamo invece il caso Sergi. Uh, il CNIL, uh, ha, a seguito di un reclamo di un utente, quindi vediamo sempre il meccanismo è reclamo, lamentela e poi intervento, uh, ha sanzionato per 400.000 euro questo, questa società di servizi immobiliari per violazione sempre, l'articolo 32 sono le misure di sicurezza, questo perché nuovamente ehm, è stato accertato che non erano state adottate delle misure eh, di sicurezza adeguate e anche il tempo di conservazione dei dati era eccessivo. Questo perché comunque uno dei principi fondamentali del nuovo regolamento è proprio quello della minimizzazione dell'utilizzo dei dati e il fatto che eh, si è eh, legittimati a trattare i dati per un tempo predefinito, che il titolare, quindi voi nello specifico, eh, deve ben eh, dichiarare e stabilire all'inizio dei trattamenti. Un altro caso è in Romania, Unicredit Bank, in questo caso la sanzione di 130.000 euro, Sempre per questioni di sicurezza. Eh, infatti la società mh, avrebbe omesso di adottare le misure organizzative e tecniche per proteggere sempre i dati degli utenti in una piattaforma online. Ora, ehm, voi come imprese di traduzione o traduttori freelance comunque potete potete a tutti gli effetti essere considerati titolari di trattamento nella misura in cui trattate professionalmente dati di persone fisiche. Il GDPR impone a tutti i titolari di trattamento di eh, valutare il rischio che è connesso al trattamento che si pone in essere eh, e si chiede al titolare di adottare misure di sicurezza e misure organizzative in modo da minimizzare i rischi di che cosa? Di dispersione dei dati, di uso abusivo, di accesso non consentito ai dati. E tutto questo mh, deve partire da eh, una riflessione attenta di quelle che sono le aree di criticità vostre. Senz'altro sono i rapporti con i clienti, i rapporti con i fornitori se siete un'azienda, una società di traduzione, i vostri traduttori esterni, i rapporti con il vostro staff interno. Un processo di adeguamento deve avere dei passi fondamentali. Se non si parte da questo approccio, eh, non serve molto eh, avere l'informativa messa lì sul sito anche perché il principio cardine del nuovo regolamento è proprio l'accountability cioè la responsabilizzazione del titolare il titolare deve fare delle scelte oculate deve documentare perché sceglie di trattare i dati in un certo modo e soprattutto mh, deve mappare quelli che sono i flussi di dati mi spiego meglio, devo capire che dati tratto, di chi sono i dati, per quanto tempo li conservo, per quali finalità e in base a questa mia preliminare istruttoria e mappatura, poi farò tutti gli adempimenti necessari. Ovviamente devo capire se ho bisogno di nuove informative se non ce le avevo già prima, eh, devo capire qual è la base giuridica del mio trattamento, quindi se devo chiedere un consenso o non chiederlo, se per esempio devo ehm, basare il mio trattamento esclusivamente su un obbligo normativo, sulla presenza di un contratto, quindi fare tutta una verifica eh, molto attenta eh, di quella che è la caratteristica fondamentale del mio trattamento. E lo devo comunicare all'interessato in maniera chiara, semplice e in tutti i modi possibili. Quindi certamente se ho un sito internet dovrò creare una sezione GDPR, e però quella sezione GDPR non può essere composta da informative che io prendo e copio da altri e le metto lì perché non si sa mai perché altrimenti abbiamo l'effetto boomerang, cioè eh, dimostro in concreto di non, aver, di non aver fatto appunto questa analisi preliminare. Ogni scelta va registrata, in che senso? Io suggerisco sempre eh, a tutti i titolari di prendere nota di quelle che sono le scelte che, eh, si pongono in essere, ossia se decido di impostare il mio trattamento nei confronti dei clienti in un certo modo, lo scrivo, lo scrivo in una specie di manualetto che io mi autocompongo eh, e creo. Eh, questo perché devo essere sempre in grado, a fronte di una ispezione che può arrivare dall'autorità garante o anche dalla guardia di finanza, perché... In questo abbiamo una fantastica convenzione tra la Guardia di Finanza e, e l'Autorità Garante e, a fronte di una domanda, essere in grado di rispondere eh, in maniera pertinente. Il primo passo, secondo me, è crearsi un registro dei trattamenti. Nel sito dell'Autorità Garante Italiana, per le piccole e medie aziende, è stato creato proprio un modello di registro dei trattamenti, semplificato in Excel, è un file Excel, che deve essere compilato dal titolare. Eh, si dà atto sostanzialmente per ogni tipologia di trattamento, poniamo il caso, il trattamento dei dati dei clienti, eh, si dà atto di tutte le caratteristiche che questo trattamento avrà e chi mette mano a quel dato, per quanto tempo lo conservo, a chi comunico questi dati e eh, devo dire che è fatto in maniera molto, molto semplice, quindi eh, può essere davvero un, un ottimo strumento base per, eh, per le vostre dimensioni, eh, diciamo così. Per quanto riguarda i rapporti con gli interessati è evidente che per esempio nei confronti dei propri clienti, oppure se voi avete dei dipendenti, per ogni tipologia di interessato voi dovete avere delle informative. L'articolo 13 del GDPR dice, proprio in maniera specifica, quali sono le informazioni che noi dobbiamo dare al nostro interessato. Una eh, informazione fondamentale è la base giuridica, cioè per quale ragione io tratto questo dato? Nel vostro caso nei confronti del cliente avrete un contratto, il contratto è una base giuridica ehm, autonoma e, e sufficiente, ci saranno degli obblighi di legge, pensiamo alla fatturazione o agli obblighi di conservazione a fini anche di prova della prestazione eseguita o per far fronte a un contenzioso che si possa profilare. Ci sono però anche dei trattamenti per i quali è necessario il consenso. Eh, il consenso però nell'ambito del GDPR è l'ultima delle possibili basi giuridiche, ossia eh, si fa ricorso al consenso solo quando non ci sono altre motivazioni che possano giustificarmi il trattamento. Perché sottolineo questa cosa? Perché per esempio, la, eh, non ve l'ho citata forse nell'elenco, nell l'autorità greca ha combinato una sanzione eh, veramente molto alta, un titolare che, eh, che credo sia... Mh, società di consulenza blasonata, ehm, perché chiedeva ai propri dipendenti il consenso al trattamento e l'autorità eh, garante ha ritenuto che questa base giuridica fosse sbagliata. In effetti nel rapporto datore di lavoro e prestatore d'opera non si può dire che il consenso sia veramente libero, perché... Non possiamo dire che siano esattamente sullo stesso piano le due persone e che il consenso sia davvero liberamente prestato. E quindi ha ritenuto che non ci fosse stata un'analisi di quel trattamento e una verifica eh, della corretta base giuridica. Ma stiamo parlando, penso, di 400 euro di sanzione eh, su questo, quindi non poco. E questo per dire che ehm, nell'individuare le basi giuridiche e anche i limiti del proprio trattamento occorre prestare molta attenzione, proprio perché il rischio di segnalazione di reclamo di fatto arriva sempre e solo dagli interessati, cioè dalle persone i cui dati noi trattiamo, è importante essere attrezzati nel caso il, i nostri interessati ci facciano delle richieste di chiarimento sul trattamento. E infatti il, il GDPR riconosce dei diritti, per esempio io posso chiedere se una realtà ha dei dati che mi riguardano, posso chiedere la modifica dei miei dati, posso chiedere la rettifica, posso chiedere la cancellazione dei miei dati. Sono tutte domande legittime. Il titolare deve essere attrezzato per dare una risposta in tre, entro i 30 giorni, o comunque prima possibile comunque entro 30 giorni. Cosa vuol dire? Che se mi arriva una richiesta di questo tipo, poniamo da un mio cliente, io non la riconosco, la lascio lì, passano i 30 giorni, il mio cliente mi può fare un reclamo, mi può fare una segnalazione, e a seguito di questo posso subire un'ispezione. Allora eh, è importante capire che queste domande sono possibili, sono legittime, ed è doveroso rispondere sempre, anche se la risposta può essere negativa, ossia se poniamo il caso, un mio ex dipendente mi chiede la cancellazione dei dati, è legittimo che me, le, che me la richieda, ma io posso rispondere, io non cancello i tuoi dati perché ho obblighi di legge che mi impongono la conservazione per tot anni. U ugualmente un mio cliente, mh? Eh, non posso cancellare tutti i dati perché ho comunque degli obblighi fiscali no, di conservazione. Quindi vediamo che eh, è importante darsi eh, come dire, delle procedure interne o delle priorità di intervento. Se si è una struttura a, con più persone, probabilmente è importante individuare una persona che venga formata per rispondere a questo tipo di richieste. Eh, gestione dei rapporti con i propri addetti interni. Beh, certamente occorre autorizzarli al trattamento e per iscritto, perché mh, una regola fondamentale del GDPR è proprio eh, chiunque mette da mano al dato deve avere un ruolo specifico. Può essere un autorizzato, può essere responsabile, però deve avere un ruolo. Se io non do istruzioni al trattamento, sono passibile di sanzione. Eh, è importante per il discorso delle misure di sicurezza, a mio avviso, sempre dare delle indicazioni precise su come utilizzare gli strumenti informatici. Oggi abbiamo sentito parlare di piattaforme, di utilizzo di strumenti, eccetera. Certamente ognuno avrà delle credenziali no? di accesso. e eh, Queste vanno gestite in un certo modo e noi come titolari siamo. Eh, davvero eh, i primi a dover dare indicazioni specifiche su come conservare i dati come utilizzare questi strumenti eh, e come fare in modo che eh, certe attività siano condivise un punto fondamentale è senz'altro la formazione se io non formo il mio staff eh, sul fatto di avere una sensibilità sull'importanza del trattamento dei dati sull'importanza delle misure di sicurezza evidentemente già eh, parto male perché lascio aperta la possibilità poi a, a, delle, eh, a degli errori no? eh, che, che poi mi si ritornano contro. Gestire i rapporti poi con i delegati esterni al trattamento, in questo caso per esempio un esempio insomma, calzante è sicuramente quello tra l'agenzia di traduzione ai propri freelance esterni. No? Se io comunque porto all'esterno determinati documenti che contengono dati personali, devo dare alla persona esterna un ruolo. Un ruolo che può essere di responsabile di trattamento nel caso in cui eh, il soggetto esterno abbia una realtà autonoma sulla quale io non ho un controllo diretto. A quel punto sarebbe meglio creare un contratto quadro che regola questo flusso continuativo di documentazione che eh, precisa le rispettive responsabilità o tempistiche no? di, di ottemperamento alla prestazione. Suggerisco anche di indicare una checklist di sicurezza, ossia se utilizza degli strumenti informatici personali sui quali io non ho un controllo diretto, evidentemente devo garantirmi che questi strumenti abbiano almeno un antivirus, un firewall, che ci sia un backup, eh, no? Questo perché, perché alla fine, eh, al, al di là del formalismo del tecnicismo giuridico, mi mette al riparo, comunque sensibilizza la persona esterna su alcuni aspetti di sicurezza che per me sono importanti. Eh, Dall'altro lato, se siamo dei freelance, non possiamo pensare di non attrezzarci dal punto di vista delle misure di sicurezza. Perché saremo fuori del mercato. Cioè non saremo competitivi tra due persone che eh, mi offrono la stessa qualità in termini di traduzione, ma uno ha una struttura informatica di un certo tipo e l'altro no, io sceglierò quello che ha una struttura informatica che mi garantisce la sicurezza. Allora, su questo non possiamo far finta di niente, no? Premesso che certe soluzioni tecnologiche, tecnologiche di sicurezza sono gratis, cioè non stiamo chiedendo di fare grandi investimenti, ma certamente di mettere eh, questi prerequisiti anche nei nost nelle nostre offerte, anche nelle nostre offerte, perché comunque ci mettono un gradino più alto rispetto a chi non le ha. Okay? Accordi di riservatezza, ma penso che quelli già siano in uso, e eh, nel caso dell'agenzia, procedure di aggiornamento dei CV, nel senso che eh, non posso pensare di basare no, il, il flusso continuativo dei dati su, sulla base di curricula eh, ormai eh, strapassati. Ecco. Eh, Ecco, verificare le misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche in essere, fare l'analisi del rischio e redigere un piano di miglioramento. Questi sono un po' tecnicismi, in sostanza. Insomma, verifico se il mio PC è adeguato dal punto di vista delle misure di sicurezza, quindi ci sono almeno credenziali di autenticazione, ho un antivirus, ho il firewall, ho un sistema di backup e via discorrendo e capisco, in base al rischio concreto, se... Eh, per esempio un backup una volta alla settimana è un po' poco no, perché ho sentito anche gente che fa backup una volta alla settimana ecco, eh, magari faccio un piano di miglioramento cioè faccio un backup al giorno non lo faccio solo su un sistema magari lo metto su un cloud che mi garantisca a sua volta delle misure di sicurezza adeguate i cloud tra di loro eh, si stanno facendo un po' la guerra anche su questo piano perché quelli che comunque già dichiarano in apertura di avere certe eh, caratteristiche di sicurezza stanno conquistando il mercato e gli altri stanno perdendo fette di attività possibili. Il sito internet, eh, ugualmente, no? lo dicevamo prima, mh, se noi utilizziamo la cookie policy, la privacy policy, le note legali, scopiazzate in giro, comunque fatte, raffazzonate, ehm, diamo un'immagine di noi come raffazzonata, mh? non professionale. Oggi abbiamo parlato tantissimo di competenza, di professionalità, no? tutte cose assolutamente importantissime, ma che devono essere tradotte in azioni, cioè non basta darsi l'effigie io sono professionale, io lo devo dimostrare, anche nelle piccole cose, eh, quali per esempio avere un sito eh, degno di tale nome. Hm? Perché quindi, e concludo, adeguarsi al GDPR o comunque formarsi, interessarsi a questa materia? Perché la compliance al GDPR può essere intanto un prerequisito per l'accesso agli appalti pubblici, ormai la pubblica amministrazione lo mette come prerequisito di accesso, se non si danno certe garanzie non si accede neppure più all'appalto. Eh, e poi si, si gioca sul piano della competitività come dicevamo prima anche sulla reputazione aziendale no? si, ci si costruisce una reputazione di professionalità e competenza anche sul piano della compliance non solo al GDPR ma anche ad altre normative e sicuramente eh, nell'essere imprenditori di se stessi eh, un, in, un investimento importante da questo punto di vista ormai è imprescindibile cioè non possiamo fare finta di non essere no, sul pezzo da que in questo contesto e così concludo <ride> grazie eh, avvocato per eh, questo intervento come avete visto è molto molto complesso e devo dire che eh, molte cose cominciano ad essere implementate, io ho dei clienti all'estero qualcuno mi ha mandato un questionario da compilare eh, per vedere se siamo dentro GDPR o meno, ma abbiamo dovuto perfino mandare la foto dei lucchetti che bloccano il computer da dietro in modo che non possa essere nemmeno aperta. Una fotografia della serratura della chiave dell'armadio dove teniamo i documenti cartacei, il sistema d'allarme, il sistema di backup, che tipo... Quanti di voi hanno il computer portatile con un sistema di criptazione che, qualora venga rubato, anche se smonto il disco rigido, non posso rubarlo? Siamo in tre. Tre, tre. <ride> quattro, quattro. No, e tra l'altro, una cosa ultimissima: ehm, dopo un anno e mezzo di entrata in vigore del, del, del regolamento, un'attività che viene richiesta importante è l'audit cioè la verifica che la dichiarazione che mi hai fatto è veritiera quindi non solo la compilazione deve essere fatta ma poi a una compilazione deve corrispondere a una sostanza perché il GDPR prevede le verifiche in loco mh, da parte di chi il, il lavoro ve l'ha dato o comunque la, la, la nomina ve l'ha comunicata quindi attenzione Sapete un sistema veloce di, eh, per capire se il vostro backup funziona? Se il vostro backup è ridondante sta funzionando tutto? Si chiama il tecnico informatico e dice vieni qua che proviamo insieme se funziona tutto. Si prende una spina del server e si stacca la spina. A quel punto sbiancherà il tecnico perché se tutto funziona bene se il sistema di backup si attiva e viene salvato tutto e c'è anche un sistema di mantenimento con la corrente elettrica. Se si spengono tutti i computer è finita. Bene, bene, bene. Last but not least, speriamo. Lascio eh, a Katia fare una short introduction. Siccome suonava troppo autoreferenziale che Mirko si autopresentasse, abbiamo deciso questo cambio di presentatore. <ride> che sono io, presentatrice. Allora, uh, Mirko non saprei come presentarlo, nel senso che ha tanti ruoli, tanti cappelli diversi. Già abbiamo sentito che è presidente di Unilingue, che è UATC ambassador, uh, che pilota gli elicotteri, qualcuno ha detto, uh, tu stesso hai detto che sei anche un formatore. Uh, oggi noi lo abbiamo qui in qualità di oratore perché direi che relatore forse è riduttivo e penso che quindi concludiamo in bellezza con il, la sua presentazione che uh, ha un titolo piuttosto accattivante, più di 50 nuove possibilità occupazionali per i traduttori, ora le conteremo per vedere se, se è vero. Vediamo se individuiamo dove è stata salvata la presentazione. Guarda che c'è sempre quella finestrella antipatica che compare. Eccoci, cedo la parola allora a Mirko. Grazie, grazie mille Katia. Effettivamente eh, ho fatto un po' di lavoro, vediamo se ho fatto per me i compiti per casa. No, non li ho fatti. Sono... Aspetta che vado... Si vede che sono un esperto di informatica. Allora dove vado a ingrandire questa qua? Aspettate voi cosa vedete? Ah bene oh, troppo bello, Beh, bellissimo, ok. Allora più di 50, contatele, magari sono 51. No, in realtà ci sarà del déjà vu sicuramente da parte vostra perché qualche cosa è già stato accennato oggi dai colleghi e dalle colleghe. Uh, però prima faccio una piccolissima presentazione veloce su chi sono, cioè che cosa è Unilingue più che altro. Qui vedete l'oggetto, chiamiamolo sociale, anche se non è una società di Unilingue, e in due parole è quello di eh, promuovere e tutelare gli interessi dei eh, centri di traduzione. Tendiamo a usare poco la voce agenzie di traduzione perché ricorda tanto il termine agenzie viaggi eh, eh, L'agenzia dà l'idea che prendiamo la traduzione, mandiamo il traduttore e mandiamo al cliente finale. In mezzo c'è invece un sacco di lavoro, come potete immaginare, la traduzione, la revisione, contatti con i colleghi, eccetera. Unilingue è membro di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Aspettate che faccio partire anche il mio orologetto perché ho la tendenza a sforare e quindi, tac, attivato, a posto, bene. Eh, membri di Confindustria Servizi che ci dà una grande visibilità perché eh, ci presentiamo presso tutte le imprese e siamo membri di diritto dell'EUATC, è un acronimo stranissimo da pronunciare, European Union of Associations of Transaction Companies, che è l'associazione Ombrella, cioè riunisce le nazioni, Le nazioni quindi io quando vado in EUATC rappresento l'Italia. Okay? Sono stato presidente per quattro anni di UATC, sono stato vicepresidente per altri quattro anni di UATC, dopo otto anni non sapevano più che cosa farmi fare, eh, io volevo riposare e eh, attualmente hanno creato questa figura del eh, UATC, eh, Ambassador at the EU, ovvero sono incaricato di tenere i rapporti con la eh, Commissione europea e nella fattispecie ovviamente per il nostro grande interesse con la direzione generale traduzione e quindi sono di nuovo un ambassador. I membri sono le associazioni nazionali come vi dicevo e attualmente in UTC ci sono 22 membri, adesso avremo il nostro prossimo general meeting la settimana prossima e eh, forse riesce a entrare anche la Russia e l'Ucraina stiamo verificando, perché non siamo limitati all'Unione Europea ma a tutta l'Europa come possibilità di accettare nuovi soci. Ogni anno facciamo un convegno di solito a Bologna, quest'anno l'abbiamo fatto in giugno, 14 giugno 2019 a eh, Bologna ancora introduzione e internazionalizzazione un nuovo futuro eh, sono un po' sulla falsa riga di, di questo che abbiamo fatto qui, eh, lo stile e eh, l'interesse, gli argomenti eh, sono sempre quelli di mantenere aggiornato il pubblico Chiaro che qui è un taglio, il nostro convegno, essendo degli studi di traduzione, è un po' più incentrato sulle problematiche dei centri di traduzione. Adesso volevo farvi vedere un video che qualcuno ha già visto, e me ne scuso con, chi, con Sandra, chi, chi l'ha già visto, eh, prima di passare a mostrarvi le 50 e più possibilità occupazionali, un video che dà eh, l'idea del cambiamento veloce che c'è stato eh, nei nostri tempi in tutto, nella traduzione nella vita, nel modo di consumare tutto, nel modo di vivere eh, con una metafora è una metafora di un'automobile che adesso andrete a vedere e la velocità eh, tutto assieme ma eh, conviene guardare il video devo prepararmi ad abbassare il volume c'è qui nella pulsantiera no? da qualche parte lo troverò appena parte il video o forse ah, eccolo qui, benissimo Vediamo se parte. Ok. Perfetto. But Holland comes in for But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only four crew members including the driver are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Questo era poi il passato, negli no? anni in cui si usava la macchina da scrivere, in cui si usava i primi computer. Piano piano si lavora, siamo al cambio gomme, guardate con quale velocità viene cambiato il pneumatico, i quattro pneumatici, lo pneumatico. E il... Il posteri l'altro sì. Calma, gli pulisco il finestrino, eh, le traduzioni. Eh, io sono uno dei senior che andava dal cliente, prendeva il testo cartaceo, lo portava a casa, lo batteva con la macchina a scrivere, glielo riportava. Lui notava un parlava, riportava. La Crowman io... polishes the windshield, as parte. La traduzione viene spedita questa è 3, la nostra traduzione 5. che si va all'orizzonte, sperando che vada tutto bene. Poi che il cliente sia contento, 2013, neanche 2019, 2013, guardatemi il cambio gomme qua. Questo è tutto il team nuovo che aspetta, softwareisti, informatici, web designers, project managers... Come sono cambiati i tempi? Eh, avete avuto modo di capire come va velocemente la vita. Se questo era nella meccanica, eh, questo è quello che accade al giorno d'oggi con tutti i nostri lavori. Quindi eh, da qui parte la mia idea di tenervi allenati e a cambiare, essere flessibili ed essere soprattutto molto veloci. Non troppo veloci... Non vogliamo che si bruci la nostra traduzione, eh? quindi la facoltà di attenzione dovrà essere sempre presente per non andare a finire male. Ma veniamo a noi. Ecco, la mia lista è abbastanza veloce perché vorrei stare dentro, dentro i tempi del mio speech. Spiegherò qualcuna di queste voci, altre peraltro ho messo sotto l'indicazione col link di Wikipedia, ma poi, tanto, vi passiamo le slide così potete andare a guardare con calma perché ci sono dei lavori veramente nuovi. Allora. Consulenti aziendali per l'estero. Siete mai andati a trovare un cliente? Lo andrete a trovare, io spero bene, come dicevamo prima, andate a stringere la mano parlateli, molte volte il cliente non ha la minima idea di che cosa vuole, di che cosa vuole fare con la sua ditta, di come vuole espandersi all'estero. Ho conosciuto troppi imprenditori alle fiere che avevano un prodotto talmente buono che si vendeva da solo, e in fiera arrivavano gli stranieri, prendevano l'interprete per la fiera e, e, e prendevano tutti i contatti con gli stranieri, il giorno dopo, due giorni dopo, il potenziale cliente telefonava in Italia per esempio e diceva uh, Good morning, may I speak with your purchasing office? o with your sales office, uh, send email, boom, giù il telefono. Send email, send the fax, una volta era, tant'è che avevamo coniato il verbo fax you. <ride> Butta giù. Uh, quando andate a fare traduzione interpretariato e entrate in contatto con i clienti, fate delle domande, imparate a chiedere quali sono le loro esigenze. Scoprirete che molte volte loro vi formulano un po' l'esigenza, ma voi un po' la volta avrete l'esperienza per aiutarli a partire dal banale Deplian, dal catalogo, eccetera. Esperti di internazionalizzazione, questo è un compito un po' difficile, ma si impara un po' le volte facendo esperienza. Ci sono anche scuole, anche corsi di internazionalizzazione presso l'università. Come insegnare al cliente a vendere il suo prodotto all'estero, ma adattato per il posto dove lo va a vendere. Voi sapete benissimo che un prodotto che viene venduto in Spagna, non sempre può essere venduto allo stesso modo in Sud America, ogni singolo stato del Sud America potrebbe avere una voce diversa. Eh, la, eh, tanti anni fa eh, c'era la, eh, la SEAT Nova, in Spagna fu un disastro perché Nova, SEAT no va. Io da buon Veneto non hanno venduto molte Fiat Arna in Veneto perché Arna vuol dire anetra e noi siamo famosi per i famosi bigoli con l'Arna, cioè gli spaghetti con il sugo di Anetra. Internazionalizzazione vuol dire anche questo, aiutare l'imprenditore a capire dove andrà a vendere e che cosa. Terminologi, questo lo conoscete, traduttori per l'Unione Europea, questo ne abbiamo parlato, traduttori per istituzioni estere, ci sono istituzioni estere di ogni tipo, ambasciate, consolati poi. SEO, Language Specialists, quanti non sanno cosa vuol dire SEO? Lo sapete tutti? Quindi quanti sanno che cos'è SEO? Alzate la manina. Beh, bene, dai, non male. Search engine optimization. Voi sapete benissimo eh, cosa vuol dire? Ottimizzare le parole che vanno messe nei famosi meta-tag dei siti web, delle pagine web i metatag sono delle parolette nascoste che permettono ai motori di ricerca di essere trovati in internet e molte volte queste parole non possono essere tradotte letteralmente. Ad esempio banalissimo, se io scrivo nel mio testo in italiano nei metatag eh, piove a catinelle il mio sito in inglese non potrà avere una traduzione letterale eh, dovrà essere trains, cats and dogs, qualcuno deve, questo è molto banalizzato, ci sono parole molto molto più specifiche che vanno tradotte adeguatamente, questo è un potenziale. Eh, attualmente con il mio studio di traduzioni stiamo facendo questo lavoro per dei clienti, facciamo proprio la SEO in lingua straniera, perché eh, ci sono termini, veramente uno che mi ricordo, eh, uno fa statuette della, eh, della Madonna artistiche e qualcuno eh, avrebbe avuto voglia in francese eh, uno messo proponeva il loro traduttore eh, Madonna perché France on dit Madonna io ho detto no on dit pas Madonna on dit Viage Marie e allora è la discussione però quel termine lì non è che ve lo farete pagare come 0,0001 centesimo ci abbiamo messo un giorno a convincere la persona che si dice da Viage Marie era il suo prodotto fondamentale d'accordo quindi, revisori di manuali per clienti finali, eh, anche la revisione di manuali, esempio, il cliente si fa fare la traduzione da uno studio, la revisione dallo stesso studio, poi però non si fida, dice voglio qualcun altro, una terza persona che mi dia, mi faccia una revisione, ok, questa è un'altra possibilità. Consulenti per il web marketing, uno vuol fare del marketing all'estero e, e non ha la minima idea da dove iniziare, lì si possono acquisire nozioni di marketing e capire che il marketing su cartaceo o il marketing per email, email marketing, non è lo stesso che si fa nel web marketing. Okay. Traduttori collegati a Tecom e alla redazione tecnica, questo lo vediamo anche dopo, ve lo spiego più avanti. Comunicatori tecnici in lingua, anche questo lo vediamo più avanti. Marketing manager per l'internazionalizzazione. Okay. Uno può decidere di farlo come freelance o come dipendente presso un'azienda, e darsi da fare per aiutare l'azienda a vendere il proprio prodotto all'estero e a internazionalizzarsi, ma in ogni singola nazione. Ecco che non vi basteranno le competenze linguistiche, dovrete avere anche quelle culturali del paese in cui volete andare a vendere il prodotto. Manutentore di machine translation, la machine translation da sola non, non sempre ha bisogno di essere aggiornata, verificata, controllata, Interprete e mediatore linguistico, questo è facile, però eh, interprete e mediatore linguistico non sempre è la stessa cosa. Mediatore linguistico eh, oh, che interprete, per me è anche quella persona che sa trasmettere la cultura adeguata al proprio eh, cliente. Non basta, certe volte se vi accorgete che la vostra traduzione in ogni caso rischierebbe di creare un incidente diplomatico, dovete intervenire e vi corre l'obbligo di dire al vostro cliente guarda che se dico questa cosa viene fuori un pandemonio okay. un esempio banalissimo a cui potremmo pensare incontro eh, un eh, giapponese o una persona o un imprenditore di origine musulmane e eh, il mio imprenditore magari donna, il mio cliente si precipita a dare la mano tesa a un musulmano imprenditore musulmano o a un giapponese Va fermato un po' prima, vi ho spiegato che non è proprio così facile. Anche questo è un modo di aiutare la persona a comunicare. Esperto di riconoscimento vocale, esperto di internazionalizzazione. Potete farlo anche come esterni. Andiamo avanti con questa lista che è molto più specifica. A onore eh, del giusto, è liberamente interpretata da un grande relatore e amico che si chiama Constantin Dransch. Lui eh, lavora per una ditta che si chiama Ninzi, che è una ditta che si occupa di eh, redigere testi statistici raccolti presso traduttori, centri di traduzione e fare un po' una lista che è simile a quel questionario famoso di cui vi abbiamo parlato prima del sondaggio della UATC, loro lo fanno negli Stati Uniti e... Constantine Ranch è un po' un futurista, cioè gli è stata posta domanda che cosa vedi nel futuro e lui ha fatto un po' questa lista che io ho un po' integrato, un po' modificato adattandola a noi italiani in sostanza. Localizzazione software di siti web, transcreation di cui avete sentito parlare molto e che effettivamente ci sono normalmente i clienti, quando vanno verso la transcreation se capiscono che cos'è e quanto serve a loro non vadano a spese non guardano il prezzo parola, parole non lo guarderanno mai e la transcreation può arrivare addirittura a modificare totalmente il testo di partenza a mantenere lo stesso significato ma non c'è più nessuna parola che ricorda il testo di partenza uh, traduzione di immagini vi lascio lì il link così andate a guardarvelo molto interessante vi lascio il mistero ma non significa tradurre una fotografia andate a guardarvelo DTP desktop publishing Uh, un valore aggiunto che io ho con i miei clienti e che richiedo eh, ai miei collaboratori traduttori è se hanno una minima conoscenza di desktop publishing, il che vuol dire che io do loro un file in PDF, come me lo dà il cliente, o me lo dà in AutoCAD, e qui bisogna sapere che cos'è AutoCAD, e il mio traduttore dovrebbe riuscire a restituirmelo, se glielo do in PDF, restituirmi il file o in Trados o in Word già impaginato adeguatamente o se glielo do in pdf restituirmelo con delle slide powerpoint impaginato adeguatamente che vengono pagati questi servizi no gratis gratis, eh, ragazzi come dicevamo prima né autocommiserarsi né abbassare i prezzi quando vi chiedono di fare un'impaginazione di un pdf in powerpoint a gratis fermatevi e dite al cliente no No, vi paghi, decidete voi, 20% in più, 30% in più. Ma capite che si comincia a uscire dal concetto di tariffa a parola. Si va verso la consulenza linguistica vera e propria. Quindi, segnatevi programmi come eh, AutoCAD, InDesign, imparate che cos'è InDesign. La Molte aziende al giorno d'oggi hanno smesso di usare Word o Publisher e usano InDesign per costruire i loro manuali. Quindi quando loro vi mandano un manuale in InDesign... Poi non dovete sbiancare e dire questo non lo so trattare, se conoscete InDesign lo potrete trattare, potete fare la traduzione in InDesign. Tra l'altro l'utilizzo dei CAT tools tipo Trados è trasversale, quindi potete usare Trados per agire sui manuali di InDesign. Però ricordatevi questi, questi programmi, perché molti clienti li stanno cominciando a usare e se voi li fate trovare impreparati avete perso il cliente. Eh, ingegneria documentale, vi lascio anche qui. Questo termine eh, è grosso e così la spiegazione, andatevela a guardare perché ci sarà sempre più bisogno di persone che si occupino di ingegneria documentale all'interno delle aziende in lingua o in italiano. Gestione della terminologia, certo le aziende, anche gli studi di traduzione hanno della terminologia da gestire all'interno e certe volte poi ci possono essere sovrapposizioni, file corrotti, doppi, tripli, per un termine ci possono essere tre Traduzioni diverse, bisogna parlare con il cliente, scegliere una e fare da consulenza e anche qui non verrà pagata 0,00 nulla. Gestione delle memorie di traduzione, noi come studio di traduzione ma anche molti colleghi riceviamo dai clienti nostri, a nostra volta delle memorie di traduzione dove ci sono dentro degli errori madornali, quindi bisogna dar lì e gestire la memoria di traduzione, cambiare, fare manutenzione della memoria di traduzione. Qualche cliente lo capisce, qualcun altro non lo capisce, però bisogna insistere, è un servizio che si vende. Consulenza linguistica allo stesso tempo, nel momento in cui il cliente, a me è capitato, dei clienti hanno il loro eh, traduttore interno, lo chiamano loro, o la loro impiegata che ha fatto 5 anni di liceo linguistico e un anno di università, eh, che fa la traduzione e ce la mandano da rivedere e noi diciamo è da rifare totalmente, devo farti una consulenza linguistica c'è il caso peggiore in cui voi fate la traduzione e sempre quello che ha fatto 5 anni di linguistico, con rispetto a parlando di chi ha fatto 5 anni di linguistico, ma che vi contesta la traduzione, io ho persone che hanno fatto scuola interpreti di Trieste, laurea 110 lode 20 anni di esperienza do, mandiamo in azienda e dall'azienda torna indietro eh, il testo dicendo la nostra esperta che ha fatto 5 anni di linguistico non è d'accordo su queste scelte terminologiche ci perdiamo un pomeriggio a rifare la Controanalisi linguistica, a quel punto il cliente dice scusami, ma quello scusami lì ti costa 4 ore di lavoro e ti arriva la fattura. Eh sì, il vostro tempo è denaro. Eh, assicurazione qualità della lingua, quindi eh, abbiamo eh, in italiano, assicuriamo la qualità della lingua. Uno scrive in italiano, mi arriva un curriculum in continuazione. che L'altro giorno è arrivato un curriculum. Io sono revisionatrice. Il titolo era: Io sono revisionatrice dei testi. Revisionatrice. Poi guardi, in mezzo c'è un sacco di errori, eh, voglio dire, revisionati almeno il curriculum, che poi ne riparliamo, assicurazione, qualità. di revisione di testi, questo è un business, anche questo, hai pagato poco, ma dipende da voi, dipende da voi quanto vi fate pagare. Editing dei testi, eh, il cliente mi manda un testo, un manuale scritto male, io non è che pedissequamente mi metto a tradurlo, lo chiamo e gli dico, guarda, ti devo fare un po' una consulenza, dobbiamo uscire dal discorso della cifra a parola, ma dobbiamo un attimino parlare del tuo testo originale, con rispetto parlando, ma mi è scritto, ciao Giovanni, spazio, virgola, come stai? Immaginate un manuale scritto così, spazio, eh, finisce la parola, spazio, virgola, e la parola che inizia, attaccata. Dobbiamo fare una consulenza linguistica e un re-editing dei testi. Machine translation. Per quanto riguarda la machine translation, che lavori ci possiamo collegare? Post-editor di machine translation, addestratore sarebbe il machine translation training. Addestratore, cioè una persona che dove trova che la machine translation fa degli errori, la abitua quello che dicevamo prima, che ha detto stamattina giustamente, vanno fatti i cambiamenti all'interno in modo che la machine translation prenda nota di questi errori e poi autoprenda. I discovery, questo ve lo lascio, anche questo, sono piccole cose misteriose che ci mettono una conferenza per parlare di questa cosa, di discovery, per cui ve lo lascio, andate a guardare, poi avete le slide. Creatori di test linguistici, anche questo, se vengono fatti dei test linguistici dipendenti, traduttori, eccetera, voi vendete il servizio di test linguistici. Io stesso come studio di traduzioni certe volte eh, mando via dei test che devo stare lì a cercarmi, prendermi, via destra, manca una ditta fuori che mi dice, mi ti mando io una decina di test linguistici che tu mandi, poi facciamo noi la correzione, ti diamo un voto, eccetera. È un servizio che sarei disposto a pagare. Esaminatore, valutatore del buon funzionamento dei test linguistici e, e di tutto l'apparato che c'è all'interno di un'azienda dal punto di vista della machine translation. Cioè, la machine translation funziona ma potrebbe avere dei problemi, anche stacchiamo la spina, anche si corrompe il file, anche c'è un virus, qualche cosa, una persona che costantemente faccia da tecnico che controlla il funzionamento della machine translation all'interno dell'azienda. La machine translation entrerà sempre più, come è stato già detto e ridetto a Iosa, nella nostra vita e anziché mettere la testa sotto sabbia cerchiamo di essere preparati e pronti eh, a usarla a nostro favore. Uh, quando ha detto che c'era la radio, è venuta fuori la televisione, ha detto: d'ora in poi nessuno ascolterà più la radio. La radio la si ascolta ancora. È come quando è venuta fuori, eh, quando è venuto fuori internet: ha detto, nessuno guarderà più nella televisione né nella radio. Internet esiste: c'è chi guarda streaming, c'è chi guarda Skype, c'è chi guarda la RAI con l'abbonamento, c'è chi ascolta solo la radio. Impariamo a convivere con queste cose. Interpretariato di comunità, di attori, di conferenza remoto come abbiamo detto prima non pensate, non nascondiamoci ancora una volta l'interpretariato si fa anche via Skype o con altri sistemi con eh, NetMeeting, con tutti i sistemi di videoconferenza l'interpretariato telefonico solo al telefono eh, ci sono aziende che fanno migliaia vorrei dire milioni di euro solo con l'interpretariato e con l'interpretato telefonico pensate nel settore medico ci sono delle Aziende multinazionali dove eh, l'interpretariato in certi casi è talmente necessario e urgente che di certo non mi puoi portare un interprete in Africa mentre una persona sta morendo o dobbiamo fare un rescue immediato con l'elicottero, esistono sul serio queste cose e dice, ah ma mi porto via l'interprete, non c'è il tempo sta morendo, cosa si fa? Si prende Skype si prende un video e si parla con il medico il medico dice remotamente all'altro medico cosa gli consiglia di fare per salvare la vita e vengono pagati molto bene questi servizi coordinatore di noleggio attrezzature che non vuol dire che chiamo quello che mi fa il noleggio di attrezzature di interpretariato lo porta, fa tutto lui perché è un sapientone e vende anche lui gli interpreti li mette dentro in omaggio tutti e due no no no no, no, no. si chiama il tipo che noleggia, e si vieni portami il tecnico facciamo i test controlliamo tutto quanto trovo il migliore prezzo tra tutti i tecnici tra tutti i fornitori di eh, attrezzature e il miglior rapporto qualità il tecnico rimane eccetera eccetera marketing presso le aziende SEO monolingue monolingue vuol dire che se siete bravi in italiano fate SEO solo in italiano è vero che all'interno dell'azienda può esserci qualcuno che già si occupa dell'SEO, ma attenzione, spesso sono tecnici informatici, parlo con rispetto dei tecnici informatici, ne abbiamo avuti oggi due di estremo valore ma qualcuno, mi è capitato personalmente, non conosce bene le lingua italiane e quindi l'SEO che mette dentro nella sua lingua italiana è sbagliato, fuori luogo quindi è un servizio che potete vendere ottimizzazione di App Store Multilingue esperto di AdWords Multilingue Gestore di un'intera campagna multilingue per un'azienda. Un'azienda dovrebbe assumere una persona che si occupi di seguire tutte le sue campagne multilingue. Ma questa persona come fa? Non, se non è eh, laureato con cultura, multicultura di più lingue, non può fare solo quello molto difficile. Voi potete offrirlo come servizio da esterni. Gestore di campagne multilingue in più lingue, in più paesi. Vendere lo stesso prodotto in ogni paese del Sud America o in Spagna. Come avete detto prima, non è la stessa cosa vendere in Inghilterra o vendere in Germania o vendere negli Stati Uniti. Ognuno ha le sue sacrosante esigenze. Ciò che in Italia può sembrare normale, in altri paesi può sembrare assolutamente sessista. Ho fatto il mio deadline della mia ditta. Dove ho messo? In foto mia cognata. Bionda, bella ragazza, campione europeo di uh, fitness bodybuilding, eh, natural bodybuilding, cioè quelli che non prendono anabolizzanti. Okay? Seconda ai mondiali di Miami di bodybuilding, estremamente contenta della sua posizione, del suo corpo, dello sport che fa, è tutto. Il mio depoio finisce in mano di una donna Colonnello dell'esercito americano che lo vede in internet perché abbiamo una. Dentro a, in un sito per i militari americani, questo deback che scrive su Facebook: Oh, this sex eh, come si dice? Sessisti, no? Eh, sexist people eh, non hanno imparato nulla con Weinstein, come si chiama? La, il regista, non avete proprio imparato nulla a inserire queste cose. Dove avete trovato questa povera ragazzina sfruttata? Ragazzina ha sfruttato e ho detto, è mia cognata, è campionessa di questo, questo, è questo, di quest'altro. Ed è estremamente orgogliosa, si è offerta lei volontariamente e le piace da matti essere presente lì. Quindi non invochiamolo, però è arrivata una bombardata, ho dovuto difendermi immediatamente. Questo è <ride> gestore di campagna multilingue e multiculturale, gestore di social media multilingue, pensate su Facebook, su LinkedIn quanto c'è bisogno di tradurre i significati, ma tradurli in maniera adeguata, non word by word. Fornire supporto multilingue al vostro cliente, il vostro cliente riceve delle telefonate, non sa cosa farsene perché non ha nessuno che risponde in lingua straniera, date il vostro numero di telefono, le telefonate vengono deviate a voi automaticamente o manualmente e voi rispondete con l'audatore di marchi ho una carissima amica che fa proprio questo la ditta propone uno slogan dei marchi e dice ascolta va bene, ascolta questo marchio all'estero e lei va e si informa se all'estero quel tipo di marchio pronunciato male potrebbe fare dei danni la Fiat, cos'era? no la Mitsubishi, Mitsubishi, ma automobile, Pajero in Italia Pajero eh, chi fa spagnolo, o andate a guardare cosa vuol dire Pajero in spagnolo non hanno potuto chiamarla Pajal in Sud America, hanno dovuto cambiare il nome. Formazione, se diventate un po' bravetti potete voi stessi cominciare a formare altri traduttori, formare interpreti, fare dei corsi di lingua con assistenza socioculturale. cosa vuol dire che vado in azienda, non insegno solo a dire «Hello, I'm John, my company makes bricks every day and we are proud of it». No? Insegnate anche come presentarsi all'estero, come viaggiare… Eh. Un mese e mezzo fa sono tornato da dove ero, in Grecia, in Portogallo, con un mio amico, scendiamo, lui prende e va a sinistra, vieni Mirko, seguimi. E lui gli dico, in che senso? E hanno detto che i bagagli, sono, cioè, i bagagli sono di là. Io ho detto, no, guarda che hanno detto che sono di là. Io ho detto, ma non l'ho sentito Mirko. Ma certo l'hanno detto in inglese, tu non sai l'inglese. Capite? Cioè, Aiutate i vostri clienti fornendo un po' di supporto socio-culturale. Creazione di contenuti. Se vengono creati dei contenuti, è meglio che siano creati magari direttamente già nella lingua di arrivo anziché essere tradotti dall'italiano. Okay. Io ho molti imprenditori, molti miei clienti del Vicentino, eh, siamo una ditta famosa di Vicenza, Vicenza riconosciuta nel mondo, eh, perché le terre palladiane, adesso voi abitate a Singapore, e le pal terre palladiane, Mettiamo qualcosa un po' più adeguato. Copywriting, redazione tecnica, andate a guardare questo sito, tecon.de, credo abbia 4.000 soci, è l'associazione mondiale di redattori tecnici, per capirci sono quelli che scrivono i manuali tecnici, che li scrivono secondo delle regole ben precise, con tutti i crismi adeguati, e che siano anche i plan, proprio sanno comunicare a livello tecnico in maniera adeguata. Per l'Italia c'è la Com and Tech di cui come unilingue siamo soci, facciamo, siamo partner, scusatemi, siamo partner, c'è il sito, ma vi rimarrà nelle slide e anche loro si occupano di redazione tecnica. Un domani è uno dei lavori del futuro anche per voi, potete essere redattori tecnici in italiano e se siete bravi anche in questa maniera. Redattori di testi medici, eh, medical writer, fa paura, eh? però studiatevi queste informazioni. Creatore di materiali grafico con terminologia per magazine, riviste d'arte, eccetera. Okay. Come abbiamo detto prima ci sono delle riviste con talmente tanti anglismi, magari se fossero scritte in maniera un po' diversa e con meno anglismi e un po' più di comunicazione eh, elevata sarebbe molto, molto più eh, carino. Intelligenza artificiale e servizi linguistici, sarà necessario sempre più eh, fare un servizio di pulizia dei dati che sono corrotti o duplicati annotazioni informatiche, ve lo lascio perché è molto carino, andatevelo a guardare non ve lo svelo, è un bel segretuccio Creazione e inserimento di tag informatici, anche questo è un bel segretuccio, ma sono tutti lavori del futuro, curatore di contenuti linguistici c'è cioè un'azienda o oh, una casa editrice chiunque prepara dei contenuti linguistici, al meglio delle sue capacità, però magari tradotti. Voi arrivate lì e dite: no scusami, eh, in base all'aspetto culturale del paese dove arriveranno i nostri testi, secondo me va cambiato questo, questo, questo. Una parola sola, due parole, ma possono cambiare le sorti di un intero prodotto, di un intero magazine. E questo si pagherà in base a consulenza. Validazione dei testi, manuale automatica, arrivano testi dei traduttori, dei revisori, eccetera. Certe volte si può fare con eh, l'utilizzo del software, certe volte bisogna metterci mano personalmente. Localizzazione multimediale, quindi trascrizione, è vero che la trascrizione si può fare anche con il software, si fa con il software, ma se uno bofonchia un sacco al eh, microfono, e a me è capitato di sentirlo, perché abbiamo fatto trascrizione, ci vuole l'essere umano, altrimenti la macchina scriverà bofonchiamento o puntini, puntini, puntini. Doppiaggio, voice voiceover, eh, la capacità, differenza di doppiaggio e voice voiceover, eh, doppiaggio, do, doppio, voice over, parlo, sopra, ci chiedono questi servizi, a giorno d'oggi, sottotitolaggio, eh, lip sync, andatevelo a guardare, carino quello del lip sync, andatevelo a guardare, sincronizzazione, labiale. Sottotitolaggio, Audio Description Development for Foreign Language. Audio Description, che sarebbe una video description. Cioè, immaginiamoci una persona ipovedente che vuole guardare un film. voi dite, ma sei impazzito? No. Io ti creo con l'audio description tutte le informazioni che ti permettono di percepire il film come se tu fossi lì e diventerà sempre più diffuso per ragioni di eh, aiuto alle persone eh, più sfortunate okay. quindi andate a guardare anche questo localizzazione grafica nei manuali, videogame, film ci sono dei video ci sono dei film, altre cose dove anche il disegno con sotto la didascalia o tutto quello che c'è all'interno, i cambiamenti se viene tradotto word by word è un disastro, bisogna tradurre con Conoscenze e capacità culturali. Quali sono i settori di interesse per il futuro? Le scienze della vita, nel farmaceutico, ne avranno bisogno sempre di più, nei dispositivi medici, CRO, andatevelo a vedere: Contract Research Organization, sono quelle aziende che forniscono tutti i servizi alle aziende del settore farmaceutico medico e che hanno bisogno di essere veramente tradotte e vendute con cognizione di, di causa. Mondo del software finanziario legale, tecnologia informatica a servizio della finanza tecnologia informatica a servizio della finanza eh. banche, società ed enti assicurativi studi legali, brevetti e proprietà intellettuali per tornare all'e-discovery praticamente i discovery è andare ad analizzare i testi non solo delle comunicazioni legali tra un'azienda, il suo cliente, eccetera ma anche i metatesti cioè all'interno di tutte le email che si sono state scambiate dei metatag dei siti web quelle che sono le parole che possono provare che è stato commesso un reato una specie di Sherlock Holmes all'interno delle email in lingua straniera quindi vostro lavoro software e localizzazione di siti web ma questo già si fa abbastanza Li avete contati? altri settori, il learning nel media and entertainment, nel mercato dei consumatori, consumer market, nei beni di lusso, sempre di più le aziende che vendono beni di lusso richiedono i servizi delle cosiddette boutique translations, Bu ci sono i boutique hotel che probabilmente conoscete, co si parla di boutique translations, cioè non mi interessa il prezzo, mi interessa però che la qualità con cui io esco sia eccezionale, Fatto un mese fa, noi stessi c'è anche questa traduzione di un intero sito web dove il prezzo non era, la, non era assolutamente un problema perché avevano così tanti soldi a disposizione che hanno detto: Quello non è il problema. Il problema è che il nostro cliente, che è, sono dei ricchi, quando arrivano leggano chiaramente perché se trovano un sola fuori posto, cominceranno a ridere e ci prenderanno in giro, andranno dalla concorrenza. Ho fatto rivedere da tre persone c'è lavoro per tutti. E l'e-commerce, naturalmente, andate a guardare le traduzioni di Amazon, certe volte. Ah, ok, noi facciamo traduzioni, non per Amazon, ma per clienti che lavorano con Amazon e ci chiedono di localizzare tutto il testo, di fare la search engine optimization, tutto quanto, ma non ci pagano a parola, ci pagano a progetto. Voilà, c'è finito. un po' sforato, eh? dobbiamo tirarti le orecchie. Uh, se avete una domandina o due finali fatele ora o mai più. Se no, grazie davvero per essere rimasti qui fino alla fine. Mi raccomando, il questionario prima di uscire lasciatelo alle ragazze che trovate in entrata. Spero che abbiate avuto degli spunti interessanti nella giornata di oggi e ci vediamo al prossimo workshop. Buona serata a tutti.